Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta di carote e cacao con farina di riso. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono mandorle pelate, carote tagliate a pezzetti, farina di riso, cacao amaro, uova, zucchero, sale, vanillina, lievito per dolci e grammarnier che è facoltativo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Unire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le mandorle. Ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Mettere da parte il trito, senza lavare il boccale, mettere le carote e le facciamo tritare per 20 secondi a velocità 8. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il trito di zucchero e mandorle. Le uova. La farina di riso. Il cacao amaro. il pizzico di sale la vanillina il lievito e il gran marniere che è facoltativo ed azioniamo il bimbi per un minuto e mezzo A velocità 5 il composto è pronto trasferire in uno stampo da 24 26 cm ben imburrato